Ciao a tutti, bentornati sul canale di Teologia 1, io sono Valeria e proseguiamo nella lettura del nostro libro L'Eterno o il Tempo e affrontiamo oggi, diciamo in una visione un po' eh, così panoramica, e i capitoli 18-19 del Vangelo di Giovanni soffermandoci in particolare su tre punti di nostro interesse. Il capitolo 18 appunto dell'Evangelista Giovanni esordisce con la narrazione di tutto ciò che avvenne dopo l'ultima cena del Signore e che coinvolse i suoi apostoli. I sinottici collocano l'ultima cena nel primo giorno degli azimi e quindi già nel tempo di Pasqua. Ciò è certamente un elemento critico che possiamo riconoscere e su cui in realtà non è possibile porre una certezza, ma per due ragioni. La prima è che nel Vangelo di Giovanni non è scritto eh, questo particolare, e la seconda più importante è che se così fosse, eh, sarebbe spiegabile come mai il Sinedrio e i suoi sacerdoti vennero convocati, andando naturalmente contro ogni regola, dal momento che in tempo di Pasqua non era consentito fare tutto ciò che poi ehm, è stato narrato nei, nei Vangeli Sinottici. Il secondo elemento su cui porre l'attenzione è che l'unico dato certo, invece, di cui, su cui tutti e quattro i Vangeli invece concordano, e che peraltro rientra nella compagine di eventi ragionevolmente credibili dal punto di vista storico, nonché dal punto di vista diciamo, dell'ortodossia giudaica proprio, Gesù venne deposto dalla croce il giorno di Parasceve cioè eh, il momento liturgico che notoriamente precede gli azimi e la Pasqua. E ci ritroviamo quindi qui in una situazione naturalmente di impasse che eh, sollecita molto il nostro interesse, visto che la questione è proprio uno studio sul tempo nei, nei Vangeli. E se consideriamo vera la collocazione dell'ultima cena in concomitanza con il primo giorno degli azimi, ci domandiamo come è possibile quindi che il Signore sia stato deposto dalla, dalla croce in un tempo che invece viene collocato prima della, eh, degli etni e cioè in parascele. E La domanda trova una possibile risposta naturalmente se teniamo conto dello sconvolgimento che l'ordine del creato probabilmente conobbe il giorno della crocifissione di Cristo, un giorno così centrale naturalmente per tutta la creazione. Ricordiamo come scrive Luca eh, nel capitolo 23 al versetto 44 e Marco in 15.33 che in quelle ore il sole era mancante. Noi eh, traduciamo a volte oscurato ma di fatto eh, il, il concetto che sta dietro al verbo che viene utilizzato eh, afferisce proprio ad una mancanza di luce non solo vi furono terremoti e coloro che dormivano nel sonno della morte si destarono e vennero visti nella città di Gerusalemme e la terra venne vista desolata da chi partecipò a quelle ore così dense di gravità. È in quest'ottica quindi che possiamo anche tenere conto di Apocalisse 13,8 dove si dice che l'agnello è stato immolato fin dalla fondazione del mondo e, e in questo modo possiamo dare una nuova, un nuovo sguardo, una nuova prospettiva su queste ore così eh, veramente dense di significato e di eh, terrore probabilmente per chi fu eh, presente poiché se il sole era mancante e la terra desolata e l'agnello è stato immolato fin dalla fondazione del mondo possiamo intuire che probabilmente chi era sotto la croce in quel momento vide lo scenario che precedette la creazione degli astri quindi il sole era mancante semplicemente perché ancora non era stato creato probabilmente questa è la nostra lettura naturalmente però possiamo intuire possiamo ipotizzare che ci sia stato uno sconvolgimento del cronos un riavvolgimento o comunque un disallineamento qualche cosa che venne percepito come strano ecco, da chi visse quei giorni, tant'è che eh, dovendo dare un'indicazione anche cronologica eh, i sinotici evidentemente non sono allineati con il Vangelo di Giovanni perché tutti invece sono concordi nel dire che Gesù venne deposto dalla croce in Parasceve eppure l'ultima cena viene collocata in un momento successivo alla Parasceve quindi già questo sconvolgimento, questo scambio evidentemente di tempi ci fa dire che fu difficile per gli stessi apostoli, per gli stessi discepoli probabilmente capire che cosa successe diciamo che possiamo ipotizzare una sorta di slittamento spazio-temporale che ha ricollocato la deposizione del Signore dalla Croce nei giorni precedenti alla Pasqua e questo ci riporta alla coincidenza eh, tra la deposizione della Croce di Gesù e il sacrificio giudaico dell'agnello. Procedendo sempre nel capitolo 18, eh, in Giovanni 18,6 abbiamo alcuni particolari che ci paiono degni di nota. 18.6, come dunque disse a questi io sono, si allontanarono indietro e caddero a terra. In questo versetto diamo una nota insomma, puramente stilistica, se vogliamo, eh, c'è un costrutto particolare che è Eis ta Opiso, eh, che risulta essere un'espressione rintracciabile in combinazione proprio specificamente con il verbo pipto che significa cadere, in filone d'Alessandria e questo ci induce a pensare naturalmente che ci siano più di una ragione per eh, dedurre che il Vangelo di Giovanni ehm, abbia visto la sua nascita proprio eh, in un contesto alessandrino. In Giovanni 18,36 Gesù dice inoltre «Il mio regno non è da questo mondo. Se fosse il mio regno da questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto affinché non fossi consegnato ai giudei. Ora, in questo momento dunque, il mio regno non è di qui». L'attenzione che vogliamo avere in questo, in questo momento, eh, su questo passaggio, è eh, sul costrutto «an». E che è un costrutto che in greco pone an, la particella diciamo, che indica una condizione, un condizionale, più un tempo storico, che in questo caso è l'imperfetto del verbo agonizomai. Che, ed è un costrutto questo che si trova quando si vuole intendere un'ipotesi irreale. Quindi Gesù dice... E, i, i miei servitori avrebbero combattuto ecco, è un'ipotesi reale, che, che cosa vuol dire questo? che tutto ciò che vuole il Signore lo compie evidentemente quindi possiamo pensare che la sua volontà eh, non voglia appunto, non abbia voluto che intervenissero i suoi servitori in quel contesto e questo ci rimanda naturalmente ad una, a, al valore, alla potenza della volontà del Signore che nella sua libertà ha scelto proprio quella strada Passiamo eh, rapidamente al capitolo 19 eh, di Giovanni, in Giovanni 19,30 troviamo il racconto brevissimo, eh, insomma il passaggio in cui il Signore consegna lo spirito e questo momento altissimo e sconvolgente è preceduto da un'ultima parola di Gesù che erroneamente noi sentiamo tradotta spesso con l'espressione tutto è compiuto e in effetti non c'è tutto, ma semplicemente è compiuto o è stato compiuto perché te telestai che è, è il verbo teleo che i cui significati lo ripetiamo sono portare a compimento, terminare, compiere, eseguire, portare a perfezione, formare, adempiere, consacrare, iniziare ai misteri anche, celebrare e consumare. Qui troviamo la forma scusate, la forma medio-passiva, che appunto noi traduciamo con «è compiuto» o «è stato compiuto». Questo verbo contiene al suo interno <coughs> chiedo scusa, la parola «telos», che noi traduciamo come «fine», ed è lo stesso termine che Gesù in Apocalisse 21.6 attribuisce a se stesso dicendo «Io sono il principio e la fine». Sono alfa e omega e sono anche, e appunto dice, telos per indicare la fine. Quindi, per concludere, <coughs> intuiamo rapidamente quale ampiezza e profondità racchiude l'ultima parola di Cristo sulla croce in una gravità semantica che abbraccia e dilata al contempo tutto il mistero dell'incarnazione e annuncia e anticipa quello della resurrezione. Per oggi ci fermiamo qui, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo presto per un altro video. Vi saluto, ciao!